In un paese come l'Italia, fortemente condizionato dal pensiero catto comunista, cova un profondo odio nei confronti dei ricchi, un po' meno verso la ricchezza e i soldi che invece tutti desiderano. Penso invece sia utile provare a capire come pensano e ragionano i ricchi rispetto ai poveri, perché al pensiero segue l'azione e all'azione i risultati. E non parlo solo di ricchezza economica, ma anche della forma mentis che va ad influenzare, in positivo, la qualità complessiva della vita. E so già che questo video sarà un po' scomodo per alcuni, per chi dice che la vita succede, per chi non vuole uscire dalla zona di comfort, per chi incolpa l'inflazione, il datore di lavoro, destino Caio Rossi del proprio insuccesso e povertà. Ma sapete cosa? Le persone intelligenti con una mentalità di successo confermano le proprie difficoltà e problemi e di conseguenza studiano, si informano, sacrificano, vivono situazioni scomode per migliorare le proprie difficoltà e alla fine ci riescono. Quindi se non hai intenzione di Fare tutto questo, se non vuoi uscire dalla tua zona di comfort, se credi che il tuo successo sia dato dal destino e non dalle proprie azioni? Ecco, allora ti risparmio il tempo, vai a vederti i balletti e i gattini, Netflix, mettiti comodo nel tuo divano mentre ti lamenti e incolpi gli altri del tuo insuccesso. Perché questi video non li capirai mai, sono contro le tue credenze, contro il tuo mondo che ti sei costruito, non perdere tempo, vai! Se invece sei abbastanza forte e determinato da confermare e prendere in mano le tue difficoltà, prendi carta e penna, perché questo video è una miniera d'oro. Ma prima di iniziare, se non l'avete già fatto, non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare gli avvisi così non vi perderete i miei prossimi video. Con uno spunto dal blog di Matthew Camp oggi vediamo le 17 grandi importanti differenze tra persone ricche e persone povere. Sarà un breve video delle 17 differenze ma fatemi sapere nei commenti se volete che faccia un video dettagliato riguardo questi punti. Numero 1 i ricchi pensano io creo la mia vita, i poveri pensano la vita mi capita. La vedete la differenza creare e capitare. Ad Agire, attendere. E ricchezza, povertà. Credi di poter decidere quale direzione dare alla tua vita? Probabilmente risponderai di sì, ma le tue azioni lo confermano. Se vuoi controllare la direzione della tua vita, agirai di conseguenza. Se non lo fai, sarai una vittima delle circostanze. Dirai che la vita ti capita, cioè farai un ragionamento da povero. Molti credono che la vita sia un gioco del destino. Non è colpa mia se sono povero, sfortunato, in amore o sovrappeso. In realtà, come dice il proverbio, non è importante quello che ti capita, ma come reagisci a quello che ti capita. Il primo passo verso un percorso di miglioramento è ammettere a te stesso che puoi migliorare le cose e che sei l'unico e solo responsabile del tuo destino. Seconda differenza, i ricchi investono per vincere, i poveri investono sperando di non perdere. Se investi in borsa, in immobili o in una nuova attività potresti perderli, non c'è alcun dubbio. Eppure il mercato azionario, immobiliare e imprenditoriale sono tutti ottimi modi per accumulare ricchezza. Sono modi per far lavorare i soldi per te, anziché lavorare come un mulo per ottenerli. Se invece il tuo obiettivo è quello di non perdere soldi, subirai senza dubbio la perdita peggiore, quella dell'opportunità. Terza differenza, i ricchi si impegnano per essere ricchi, i poveri soltanto desiderano essere ricchi. Vedete la differenza desiderio e impegno? Tutti vorrebbero essere ricchi, ma ben pochi si impegnano per riuscirci. Quarta differenza, i ricchi pensano in grande, i poveri pensano in piccolo. Avere una grande visione, pensare in grande, ti apre la mente, mentre pensare in piccolo ti limita, ti blocca e non combini nulla. Se pensi in piccolo, guardi vicino a te, se pensi in grande, guardi avanti, lontano, verso l'alto. E anche se non raggiungerai l'obiettivo che ti sei prefissato, andrai ben oltre il punto in cui ti trovi ora. Quinta caratteristica, i ricchi sono focalizzati sulle opportunità, i poveri gli ostacoli. Se ti concentri sugli ostacoli non vedrai mai le opportunità, anche se queste ti fissano in faccia. Sesta caratteristica, i ricchi ammirano gli altri ricchi e le persone di successo, i poveri invece provano risentimento. Settima caratteristica, i ricchi si associano con le persone positive e di successo, i poveri con le persone negative e fallite, con chi trascorre il tuo tempo, con persone che ti migliorano o ti peggiorano. Se vuoi avere successo, allontana da te, chi si lamenta di continuo. Ottava differenza, i ricchi promuovono loro stessi e le loro attività. I poveri pensano che promuoversi sia sbagliato. Nona differenza, i ricchi superano i loro problemi. I poveri ne vengono sovrastati. Il mondo è pieno di persone che giustificano in tutti i modi i loro insuccessi. È sempre colpa della politica, dell'economia, dell'inflazione, del datore di lavoro, dei colleghi di lavoro, eccetera. Per le persone di successo, invece, si tratta solo di sfide che vanno superate. La scelta è tua. Vuoi continuare a vedere i problemi come più grandi di te o è giunto il momento di vederli come più piccoli e superarli? Decima differenza, i ricchi sono molto ricettivi, i poveri molto poco. Per realizzare i tuoi obiettivi potresti aver bisogno d'aiuto. Se il tuo orgoglio non te lo permette, è un problema che devi affrontare. Il vantaggio di ricevere è anche quello di rafforzare le tue relazioni. Se non accetti l'aiuto o il confronto con gli altri, ti chiudi alle relazioni e alle opportunità. Undicesima differenza, i ricchi scelgono di essere pagati in base ai risultati, i poveri in base al tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. Dodicesima differenza, i ricchi pensano entrambe le cose, i poveri pensano o una cosa o l'altra. Pensi che possiamo vincere entrambi o che se io vinco tu perdi? Pensi che possiamo collaborare per vincere assieme? O pensi che siamo destinati a combattere affinché solo uno dei due vinca? A volte sarai costretto a scegliere l'uno o l'altro ci mancherebbe, ma il tuo primo pensiero dovrebbe essere quello di vagliare più opportunità. Spesso, infatti, il successo sta proprio nella diversificazione, nel far correre più cavalli. Tredicesima differenza, i ricchi si focalizzano sul patrimonio netto, i poveri sul reddito dal lavoro. Non sto dicendo che avere un buon stipendio sia un male, sia chiaro, ma lo stipendio non dovrebbe essere la tua unica fonte di reddito. Quattordicesima differenza, i i ricchi gestiscono bene i soldi, i poveri molto male. Pare che le persone con pochi soldi siano quelle con i debiti più alti. Anche se in realtà fare debiti non è sbagliato, se sei capace però di utilizzare quei soldi presi in prestito per farne molti di più e non spenderli in cose inutili. Quindicesima differenza, i ricchi fanno lavorare i soldi, i poveri lavorano per i soldi. Sedicesima differenza, i ricchi agiscono nonostante la paura, i poveri lasciano che la paura li fermi. Diciassettesima differenza, i ricchi studiano e imparano costantemente, i poveri pensano di sapere già tutto la maggior parte dei pensieri da poveri ci sono stati tramandati dai genitori dal contesto in cui abbiamo vissuto dalle persone che abbiamo frequentato sin da quando eravamo piccoli sono credenze e abitudini molto difficili da rimuovere perché si sono stratificate dentro di noi nel corso degli anni portandoci ad essere quello che siamo, magari con un lavoro che non ci piace, uno stipendio che non sentiamo adeguato una vita che ci sta stretta. Se però riesci a sradicare questo sistema di credenze e a cambiare la tua mentalità, di conseguenza cambieranno anche le tue azioni e in quel momento riuscirai finalmente a cambiare te stesso, a seguire la tua vocazione a diventare la persona che meriti di essere e te lo auguro di cuore. Non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi e al prossimo video!